benvenuti all'ascolto di radio zenda cristiana munzi oggi riprenderemo le letture dal canone buddista con mauro bergonzi poi le continueremo dopo un'ultima puntata con mauro bergonzi anche con monaci e monache per scoprire un altro punto di vista oggi leggeremo il paragone della zattera tutte le indicazioni bibliografiche su questo passo del canone le trovate come al solito nel testo che alleghiamo alle nostre pubblicazioni Ascolteremo per intero il paragone della zattera e quindi rivolgeremo alcune domande a Mauro Bergonzi per capire il significato profondo di questa metafora. Buon ascolto a tutti. Il paragone della zattera. O monaci, vi mostrerò come l'insegnamento sia simile a una zattera, la quale è costruita allo scopo di traghettare e non di essere afferrata. Ascoltatemi. Ascoltate attentamente ciò che vi dirò. «Sì, o oh Beato!» rispose i monaci. E il Beato così disse. «O monaci, immaginate un uomo che durante un viaggio si trovi davanti una grande distesa d'acqua, la cui riva vicina è pericolosa e suscita paura, mentre la riva lontana appare sicura e non desta timore» ma non c'è né un traghetto né un ponte per passare al di là. L'uomo potrebbe pensare c'è questa grande distesa d'acqua, la cui riva vicina è pericolosa, e non c'è né un traghetto né un ponte. Allora raccoglierò erba, piccoli rami, rami più grandi e foglie e legherò tutto insieme costruendo una zattera. Dopodiché, trasportato dalla zattera e aiutandomi con le mani e con i piedi arriverò sano e salvo dall'altra parte sulla riva lontana quindi l'uomo raccoglie tutto quel che si è detto costruisce la zattera si aiuta con le mani e con i piedi e arriva sano e salvo dall'altra parte giunto sull'altra riva l'uomo potrebbe pensare questa zattera mi è stata molto utile poiché è trasportato da essa e con l'aiuto delle mani e dei piedi ho raggiunto sano e salvo la riva lontana se ora me la mettessi sulla testa oppure la portassi sulle spalle e andassi dove mi pare o monaci che ne pensate agendo in tal modo egli adopererebbe nel modo giusto la zattera? no signore in quale modo l'uomo adopererebbe giustamente la zattera? Giunto dall'altra parte egli potrebbe pensare questa zattera mi è stata molto utile poiché trasportato da essa e con l'aiuto delle mani e dei piedi ho raggiunto sano e salvo la riva lontana se ora la lasciassi in secco o in acqua e andassi dove mi pare O monaci, agendo così egli farebbe ciò che è giusto fare con la zattera Vi ho mostrato, o monaci come l'insegnamento sia simile a una zattera la quale è costruita allo scopo di traghettare e non di mantenerci si attaccati quando capite che l'insegnamento è simile alla zatter si tratta di abbandonare l'attaccamento agli stati positivi della mente e tanto più a quelli negativi eh, molti hanno bisogno appunto di una zattera in mezzo al mare. Purtroppo la metafora eh, ricorda cose sgradevoli di quest'epoca. Molti di noi hanno bisogno di dei punti fermi, così eh, quindi, anche in fondo, l'insegnamento buddista diventa qualcosa di buono qui, eh, che ci sembra impossibile poter abbandonare. La, la metafora della zattera mm. dice questo: che ogni cosa finché la usi ha un'utilità porta ma quando non serve più se te la continui a portare dietro è solo un peso Forse appunto eh, in realtà facciamo un cattivo uso di questo strumento pur senza abbandonarlo, appunto se lo utilizziamo appunto, come una realtà assoluta ce ne siamo attaccati e non come una, uno strumento semplicemente. Forse sarebbe come dire che mettere una forchetta eh, quando mangiamo la pasta asciutta, metterla in una bacheca e adorarla. Tutti gli assoluti per il buddismo sono un pericolo perché sono costruiti dalla mente umana per il buddismo l'insegnamento della niccia cioè della impermanenza del fatto che la realtà è dinamica si muove in continuazione allora eh, noi spesso terrorizzati da questo continuo fluire eh, cerchiamo di costruire delle entità fisse, ferme, solide, assolute il punto è che quando costruiamo e per esempio ci riteniamo un io separato solido, fermo siccome la natura è quella di scorrere per far finta di no e per vedere dentro di noi e fuori di noi delle cose solide creiamo un attrito con la natura fluida della realtà cominciamo a vivere in una visione distorta della realtà e l'attrito crea sofferenza quindi il punto è proprio quello di, eh, il buddismo come nessun'altra religione ha sottolineato la decostruzione, decostruire tutti gli assoluti, tutte quelle cose che tu dici ecco questa è la verità, questa è la realtà, questa cosa solida è quello che c'è, il buddismo ha spesso sottolineato che quando mi chiedo che cos'è qualcosa, se lo investigo perde la sua solidità e diventa un flusso misterioso di tante cose diverse